Max, prima di tutto grazie di essere qui con noi, per me in particolare è veramente un piacere averti qui perché tutta la tua carriera artistica ha accompagnato la mia vita, quindi per me oltre che essere veramente un piacere averti qui dal punto di vista eh, generale è un piacere personale. Parliamo un attimo di te perché tu sei un veramente una persona eclettica, quindi sei un musicista, sei un produttore, sei uno sperimentatore, ma volevamo proprio chiederti chi sei, come ti vedi? Ma nelle varie sfaccettature che mi hanno portato poi dentro, dentro la musica, come tecnico del suono, come compositore, come chitarrista, come produttore, paroliere, ho sempre cercato di, di rispondere all'idea ad un'idea artistica, Do senza nessun, nessuna forma di nostalgia rimango attaccato per dirlo con le parole di una canzone di, di, di Fossati a non tradire la mia giovinezza. In questi giorni mentre mi preparavo per questa intervista eh, sono andato a rivedermi un tuo intervento nel 2015 al TEDx di Lecce in cui parlavi, partivi dalla, dal concetto di strada rivoluzionaria e andavi ad analizzare un po' anche tutto il percorso che c'è dietro la creatività, arrivando poi a dire che alla fine è l'essere umano che, che è la parte più creativa poi di tutto, da cui nascono tutte le eh, tutto quello che è il concetto più generale di creatività. Hai fatto diversi passaggi interessanti in quel in, in quell'intervento, parlavi, uh, parlavi proprio dei luoghi che devono essere, ci devono essere dei luoghi in cui la creatività possa essere effettiva, possa nascere e in cui la creatività possa mh, avere effettivamente un suo percorso, quindi sapere da te che fai così tante cose, che cos'è, che come vedi la creatività è per me una cosa estremamente interessante ma eh, Esistono dei fattori come, come il talento che sono molto più diffusi di quanto non si, non si immagini. Però in certi momenti e soprattutto in certi luoghi eh, questo talento è diventato un fattore collettivo che ha lasciato il segno, che ha proprio anche eh, in qualche modo marchiato quei luoghi in quel momento storico e questa cosa è riferibile al contesto, a un contesto culturale il contesto culturale per quanto riguarda insomma, la creatività in genere che, che poi è, è anche alimentata dal fatto che le varie discipline entrino in contatto con, uh, fra di loro eh, amplificando la, la, la loro potenzialità espressiva uh, se andiamo poi a vedere e mettiamo una lente di ingrandimento uh, a certe fasi storiche e uh, in, certi, in certi luoghi precisi scopriamo che, che esiste una costellazione di luoghi precisi, che tendono a favorire proprio questo, questo incontro, questo, questo incrocio, che riesce in qualche modo a moltiplicare in modo esponenziale le capacità espressive, il talento proprio delle, dei singoli protagonisti. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, sono molto affezionato alla stagione che questa città ha vissuto sulle rive del fiume, con i murazzi, no? eh, al di là del, del fatto che fossero degli anni che è bello ricordare con una certo. certa vena nostalgica, ma comunque la nostalgia non, proprio non mi appartiene. <ride> eh. e... ti, sei, ti sei anche sposato tu da Giancarlo, <ride> esatto, quindi sì. insomma. Ho fatto <ride> il secondo matrimonio al mattino con, con Ciocchi. e alla sera con Giancarlo. <ride> <ride> e, però quel luogo davvero riusciva a, a fertilizzare, c'era una sorta di diletta di Maya <ride> eh, nella quale Proprio alcuni, alcune infiorescenze riuscivano a svilupparsi in un modo molto più evidente di quanto non sarebbe successo in un altro momento e in assenza di un luogo che era eh, veramente un luogo in cui la città imparava a conoscere se stessa, un luogo... Nel quale ci si, ci si incontrava, nel quale si contaminavano le diverse, eh, i diversi ambiti di provenienza, cioè è nata una, una scena musicale, eh, si è incrociata con, una, con la scena degli artisti visivi, con quella degli scrittori. Eh, C'erano i narratori della generazione degli anni 70, che erano anche nella loro verbosità, comunque, portavano tutta una serie di, eh, di testimonianze e che, che a una certa ora della notte entravano in forma di racconto con l'esperienza dei ragazzi che ne so, della Pantera dell'epoca. C'era una torino collinare che si mescolava con quella dei, dei disoccupati degli studenti e, e tutto quanto era, era in qualche modo armonizzato in un contesto eh, davvero incredibile. Non è un caso che eh, in un luogo come quello, in un momento come quello, siano nate delle esperienze artistiche che durano ancora, ancora oggi. Nel caso di Revolutionary Road, che era il titolo di, quella, di quel tab, io analizzavo la, la Bowery, che era sì. quella città, insomma, quella terra di nessuno, molto marginale, molto eh, quella che poi, insomma, Giuliani in qualche modo il reggimento però però privandone della... di, di tutto quello che era poi il contesto creativo e, esatto. e innovativo. Poi della... e per poi alla fine sostenere eh, che ciò che oggi risulta essere più, più rivoluzionario è qualcosa che risponde alle necessità umane. Cioè, eh, abbiamo attraversato una, una fase storica, forse adesso la stiamo un po' abbandonando, forse anche questo, questo periodo di difficoltà ci insegna qualcosa. Nella quale, nel mio mestiere, ma non solo nel mio mestiere, il mezzo era diventato una finalità. Cioè il fatto di passare eh, con una canzone in una radio non era solo uno strumento per riuscire ad arrivare in qualche modo eh, rapidamente al fruitore della tua musica, che doveva avere, manifestare una necessità nei confronti di quello che tu stavi facendo, ma era diventato il fine. Cioè il numero di passaggi radiofonici era eh, praticamente l'obiettivo. A dispetto del fatto che magari la tua musica in qualche modo finiva per snaturarsi, per aderire alla, alla, al mezzo, no? quindi ad un certo punto interrogarsi eh, sul fatto, sull'esigenza che ti porta a fare musica e eh, interrogarsi anche su quelle che sono le esigenze nel momento in cui tu ascolti, eh, fruisci della musica, era diventata una materia sconosciuta. Eh, ma questo vale per la musica, che è il mio ambito, ma lo possiamo declinare nella politica, lo siamo, possiamo declinarlo in, uh, in contesti anche molto più ampi. Una delle, delle figure più rivoluzionarie di questi tempi, senza ombra di dubbio, è quella di, di Papa Francesco, per esempio. Certo. Che cosa ha fatto? Ha semplicemente preso la dottrina cristiana e l'ha applicata eh. per quella che, che dovrebbe essere in una forma anche abbastanza eh, lineare, risultando un uomo straordinario. Quindi, in, in qualche modo questo spiega che cosa volevo dire quando. Riflettevo sul fatto che oggi essere rivoluzionari significa anche riscoprire semplicemente il fatto di essere umani. Umani. È interessante il discorso che facevi rispetto al contesto in cui la creatività si può poi sviluppare e le motivazioni che poi portano la creatività a svilupparsi. Ad oggi l'Italia, secondo te, in che situazione è? Poi noi viviamo Torino, che è una realtà sempre... che è stata anche laboratorio di tante idee creative eh, in qualsiasi campo, quindi sia tecnologico che artistico, eccetera. Quindi, come com eri di oggi la situazione? Vedo che esiste sempre una vivacità che in qualche modo si autoalimenta sotterraneamente e che poi a un certo punto lancia una sfida a quello che è insomma, il contesto, a quelli che sono i canali, a quelle che sono le ostruzioni e in alcuni casi riesce anche un po' a vincere questa sfida, perché eh, che piacciono o non piacciono esteticamente alcuni protagonisti, però c'è una, una rivoluzione generazionale della musica in atto. Ed è fatta da, da protagonisti, da musicisti che hanno incominciato a scrivere delle canzoni, eh, in qualche modo a orientare i codici della propria estetica in una direzione, che era un po' anche una, un modo di salire su, su un ring ed evidentemente se oggi le loro canzoni passano più dei protagonisti della musica, diciamo anche della musica pop, del, del passato sì. è perché questa sfida in qualche modo l'hanno ha, vinta. Alcuni di questi in minima parte, solo alcuni di questi in minima parte fuoriescono dal contenitore dei, dei talent quindi fanno un percorso diciamo più lineare i più significativi eh, sono cresciuti sotterraneamente, si sono creati i propri codici, hanno imparato a fare musica imparando e disimparando come, come, si, deve, come si deve fare e oggi incarnano, uh, sono veramente i, uh, i, in qualche modo i punti di riferimento di intere generazioni. Dal mio punto di vista alcuni di questi artisti hanno il talento sufficiente a superare anche poi la stagionalità di certe, insomma, di certe, forme più, più estetiche altri che sono forse meno artisti, in questo momento sono più imprenditori li vedo un po' meno, meno capaci di affrontare il lungo periodo però eh, tutto questo non lo vedo supportato da, cioè da un contesto culturale che in qualche modo invoglie, che sia capace di, di accelerare, di dare dei, dei nuovi strumenti, dei nuovi canali in Italia in qualche modo la musica passa attraverso eh, tanti canali che sembrano un po' sempre lo stesso canale fondamentalmente che hanno delle, delle esigenze che tutto sommato non sono così centrate sulla musica la musica in qualche modo è un po' sempre un sottofondo è sempre un tessuto sonoro da, da, da inserire fra uno spot e l'altro fra un contenuto cioè, di altro genere eh, non esiste un canale televisivo seriamente votato ad approfondire la musica, esistono canali televisivi per la cucina, per la storia, per la religione, per qualsiasi oh. cosa ma non, non per rilano. la musica oh, e rilano. questa cosa per certi versi è un po' in qualche modo tende a sacrificare un po' quello che, eh, che è il talento di un, di un paese nel quale viviamo che è sempre comunque trova il modo di, di uscire però fra troppe difficoltà andrebbero create delle coordinate di un contesto culturale un po' più, un po più incoraggiante, un po' più capace di valorizzare il, ta il talento che, che esiste eh, anche oggi Due anni fa avete festeggiato il ventennale di un album eccezionale Microchip Emozionale e l'avete proprio fatto andando a collaborare con dei talenti della musica contemporanea che si sono adattati, a mio parere, che sono ovviamente un fan in questo caso, estremamente bene a quella che era un capolavoro della musica. Eh, quindi sono, sono veramente curioso di sapere se tra quegli artisti ci sono dei talenti che tu... che rispecchiano che, quello che dicevi prima, quindi la capacità di innovare e di rimanere poi nel lungo periodo eh, artisti a tutto tondo. Ma Indubbiamente sì. Il criterio con il quale abbiamo scelto questi artisti, eh, innanzitutto, era un criterio anagrafico. Abbiamo scelto fra quelli che oggi hanno l'età che avevamo noi quando facevamo un microchip emozionale e poi tendenzialmente eh, artisti di un po' di una generazione, ma anche proprio loro stessi, che hanno dichiarato di, di essere stati in qualche modo ispirati dal da microchip emozionale. Perché, perché anche magari in, in giovanissima età avevano visto un nostro concerto, per alcuni di loro eh, il concerto dei Subsonica è stato un po' l'incoraggiamento per poter decidere di, di fare seriamente le, la musica nella propria vita, eh, Per alcuni di loro, poi alcuni non ci sono neanche nel, nel, nella Rosa per, per diversi motivi, alcuni avevano disconoscita, alcuni non potevano certo. però... Alcuni di loro addirittura pensavano di fare una carriera da, da cantautori eh, però dopo un concerto visto in particolare uno a Roma sono tornati a casa, sono, messi, sono andato su internet e ho subito scritto cerco band, <ride> <che> <ride> volevano, volevano va, la, band. A riprodurre una cosa di, di quel genere e, e devo dire che non c'è forse niente di più gratificante dopo così tanti anni di musica di capire insomma, che quello che hai fatto ha lasciato segno, un segno così importante nella vita di, di altre persone che hanno deciso poi come te di, di, fare, di fare musicista. In qualche modo quel tributo uh, racconta anche un po' questa, questa storia. Quindi innovare vuol dire anche guardarsi indietro e cercare di, di prendere poi spunto e cercare di fare meglio rispetto a chi ha già fatto delle esperienze metterle a frutto e poi guardare avanti. ma Innovare, eh, insomma, una delle caratteristiche base di, di un innovatore è eh, lasciare un segno che, che sia il tuo segno, diverso da quello di, di qualcun altro. Allora il tuo segno è fatto di ciò che sei e ciò che sei è fatto anche un po' dal, dal tuo passato, di quelle che sono state le tue, le tue scelte, ma anche le tue, le tue ispirazioni, quindi il tuo, il tuo zaino, il tuo bagaglio. Eh, quindi, senza, cioè, poi necessariamente quando uno incomincia a fare musica, incomincia a fare cercando di essere quello lì. <ride> certo. Perché, diciamo che, ed, ed è comunque un, un, istinto, un istinto sano. È chiaro che poi questa cosa deve crescere, deve, deve diventare qualcosa di più, di più complesso, eh, più musica eh, si ascolta, ma soprattutto è importante quanta musica si ascolta ma come la si, come la si ascolta come la si decifra, come la si interpreta, come la si vive, come la si fa propria tutto questo poi alla fine finiscono per determinare chi sei e di conseguenza l'unicità del tuo segno. Innovare quindi vuol dire anche uscire dalla comfort zone, mi pare che tu l'abbia fatto molto spesso nella tua carriera, quindi abbia sperimentato eh, in varie forme poi eh, la, la tua vena artistica, quindi ultimamente poi hai fatto questo album capolavoro a mio parere eh, con i rumori della natura, con insomma un esperimento a tutto tondo e... raccontaci un po' di questo insomma no, al di là del fatto che questo sia un album fatto con i suoni della natura è altrettanto importante il fatto che sia un album senza strumenti musicali, senza strumenti. Poi, quella è la cosa che fa tremare certo. un, po i, un po' i polsi sono convinto che è un'esperienza creativa ma possiamo anche togliere il creativo un'esperienza si, si possa definire tale solo in, in presenza di uno smarrimento cioè solo quando non sai bene che cosa stai facendo, dove stai andando e quindi devi attingere a quelle che sono le tue, le tue proprie risorse e mettere a confronto con qualche cosa che in quel momento ti appare un po' un po' sconosciuto beh allora lì si creano un po' le, le condizioni base per, per un'esperienza ancora a maggior ragione questa cosa eh, vale nell'ambito nell artistico creativo, nel mio caso eh, musicale Mi sono molto attratto dall'esplorazione proprio per la ricerca di questo tipo di, di, di condizione di, di disorientamento eh, nel caso della musica senza strumenti musicali che in realtà nasce un po' dall'esigenza dall di estrarre proprio dalla natura e creare nell'ascoltatore un legame empatico con, con la natura, con gli ecosistemi con le, le loro fragilità in un contesto anche di in qualche modo di sensibilità rispetto a quello che stiamo vivendo rispetto anche alle crisi eh, ambientali che, che, che stiamo attraversando um, la mancanza di strumenti mi mette nella condizione di non essere colui che governa il processo creativo perché quando hai uno strumento, una pianoforte, una chitarra incominci a giocarci, tendi a riprodurre delle cose che già in qualche modo sono, ti sono proprie uh, mentre in questo caso uh, quando uno come Michelangelo Pistoletto ti chiede di mettere in musica un fiume e di fare però di questo fiume una, una melodia, una tessitura quasi orchestrale tu gli rispondi di sì, incomincia a sudare freddo dopo, dopo due <ride> certo. minuti e ti ritrovi con i microfoni da girarti per le, per le, tra le sorgenti e i luoghi, cerchi di capire quei luoghi, cerchi di capire che storia sono ora a raccontare e ti ritrovi per la prima volta con delle cuffie ad ascoltare la natura in qualche modo schiacciato in una figura da, da spettatore non da protagonista, di fronte anche alla maestosità della natura ricavandone anche un, un insegnamento ulteriore certo. da questo punto di vista. Ecco, quindi tutta una, questa serie di fattori eh, provocano delle, in qualche modo una reazione che mi piace, mi piace andare a, a stimolarla, la, la ricerco costantemente, cioè quella, quella terra di nessuno dove cerchi di mettere insieme delle cose che, che ti appartengono, che fanno parte del tuo passato e eh, in qualche modo in qualche, una, una coordinata di, di esplorazione verso un futuro che ancora non conosci. È una cosa che ho applicato anche cioè, senza ricercarla scientificamente, proprio spontaneamente anche nel, nel mondo delle, delle canzoni, sia quando sì. collaboravo con gli Africa Unite, quel tipo di reggae eh, molto, molto territoriale, molto eh, contaminato con quelle che erano comunque delle, dei percorsi pregressi. Ha fatto sì che quella musica uh, in Giamaica piacesse moltissimo, per esempio, perché era connotata, perché non era la riproduzione, il tentativo di riprodurre fedelmente una musica che aveva altre, altre origini e che proveniva da un contesto molto preciso, era l'adattamento di un linguaggio uh, ad un contesto altrettanto specifico che era quello di provenienza dei musicisti che lo facevano. Uh, con i Subsonica, in qualche modo, incrociando le storie dell'equipaggio dell che a un certo punto. Eh, mi sono ritrovato intorno, abbiamo fatto un percorso analogo, da una parte c'era la scrittura della canzone dall'altra parte c'era una sintesi di tutte le cose che anche non provenivano necessariamente dal mondo delle canzoni che però in qualche modo ci, ci univano, ci appassionavano, eh, anche il lavoro di sintesi anche la semplice lavoro di sintesi può essere un lavoro estremamente, estremamente creativo Max, cultura digitale o digital transformation? Qual è il suono che, che ha? Il suono che ha, il suono giusto è un suono digitale, giusto. <ride> sembra una banalità <ride> ma eh, le rivoluzioni tecnologiche in atto ormai da, da decenni hanno stravolto il, il modo di, di fare musica, hanno sicuramente abbattuto i costi di produzione, hanno accelerato i tempi di lavorazione, ma non necessariamente hanno fatto bene alla musica nella misura in cui ci si è ritrovati a fare un certo tipo di musica che proveniva da un altro contesto con i nuovi strumenti più accelerati, più capaci di ridurre le distanze, capaci di far interagire i musicisti a distanza, che così non dovevano neanche più trovarsi insieme, passare quelle ore, fare degli errori, riprovare, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa sicuramente eh, ha snellito molto, ma se noi paragoniamo la musica rock, la musica pop dell'altro secolo a quella di oggi non è che possiamo dire che ci siano stati degli enormi passi avanti certo. i passi avanti si sono prodotti invece dove la tecnologia ha incominciato a suonare nella sua unicità nella sua specificità per esempio in certi ambiti di musica elettronica possiamo dire che si sono creati dei generi musicali laddove il, il suono digitale è stato utilizzato in quanto tale non in quanto emulazione di qualcosa di precedente se io Posso simulare un'orchestra, eh, magari posso permettermi di mettere un'orchestra in un brano pur non avendo il budget eh, per poterlo fare, ma non necessariamente questa cosa farà bene la mia musica rispetto ad un ascoltatore che ascolterà un brano con una vera orchestra sì. registrata sì. nel passato. Se io invece utilizzo gli strumenti digitali per, per quel suono, ma anche per quelle disfunzioni, sono stati fatti anche dei generi musicali basati proprio sul, eh, sull'errore, sulla, sulla disfunzione, su, su quel linguaggio a fasico che, certe che le macchine ogni tanto producono spontaneamente, ecco che lì diciamo, ci si muove in un ambito completamente diverso e molto più significativo. Uh, secondo me il termine di paragone, per capire questa cosa, sono i Radiohead, probabilmente l'ultimo grande gruppo della storia, della storia del rock, che ad un certo punto, proprio a cavallo con il nuovo millennio, proprio nel 2000, hanno incominciato a, a stravolgere proprio la, la sintassi musicale, a utilizzare una sintassi digitale, cioè a utilizzare sì, gli strumenti elettronici in un modo diverso e in qualche modo affacciandosi eh, su, su una modernità che poi da lì in poi ha stentato a... a, a, a... In qualche modo cioè non, non c'è stato... poi non una. Stato, no. una dicevi, dicevi che in 4 minuti e 0,9 ti sembrava che avessero cambiato il mondo. Dicevi, il primo brano ragazzi. di Chidei sì. era un bel modo di affacciarsi al, al 2000, a questo 2000 che da quando sono bambino Doveva essere <ride> rappresentava grande. proprio il, il futuro. Ecco, loro lo hanno fatto e lo hanno fatto proprio in questi termini, cioè hanno incominciato a utilizzare i nuovi strumenti per un linguaggio proprio dei nuovi strumenti, della nuova tecnologia, della, della cultura digitale. Ecco, in questo senso eh, spiego perché la cultura digitale suona digitale. Suona digitale. <ride> nel 2014 hai partecipato a un progetto con Gabriele Salvatores, Italiana Day, nel quale si dava uno spaccato di quello che era l'Italia in un giorno specifico. E tu hai scritto con The Producer... Uh, la colonna sonora di questo, di questo film che suono aveva l'Italia in quel momento? l'Italia aveva un suono, un suono molto colorato se, se, se posso usare un aggettivo userei, userei quello e, e se ci pensi anzi multicolor nel senso che viviamo in un luogo che ha una quantità di sfaccettature che ci portano dalla disperazione più totale per certe cronicità che non riusciamo certo. a togliersi All'amore più viscerale, ecco, questa cosa si riflette in una tessitura cromatica di, di, di suono pazzesca, se ci pensi. E, e oggi il suono è cambiato secondo te rispetto ad allora? Se dovessi riscriverla, come, come sarebbe quella, quella musica? Se dei producer facessero una colonna sonora di Italian Day oggi, sarebbe sicuramente più piena di, di silenzi e di sfumature perché abbiamo vissuto, o stiamo ancora vivendo, un momento decisamente più silenzioso. Sempre con The Producer hai fatto un'esperienza un eccezionale che ha portato la vostra produzione addirittura nella stazione spaziale, quindi voglio dire un, un, un mix fra scienza e musica eh, interessantissimo. Cosa, cosa ti ha lasciato quell'esperienza? Come è stato... Eh, L'esperienza con i The Producer è stata di tuttora una vera esperienza, perché anche lì siamo partiti in quanto gruppo di quattro musicisti produttori, da cui De Produttori, con la eh De sottrattiva, eh, io, Riccardo Senigaglia, Gianni Marocco e Vittorio Cosma. Da un'idea di musica di insieme, slegata dalla forma canzone. La canzone a me piace, mi piace scrivere canzoni, scrivo anche i testi, però diciamo che le regole di funzionamento di una canzone sono spesso anche un po' diciamo, autoritarie. Eh, volevamo recuperare questa cosa, volevamo recuperare una dimensione un po' anni 70, ci siamo chiusi in un luogo dove si poteva anche dormire e fare musica 24 ore al giorno. Basso. E però a un certo punto si trattava di capire anche dove, dove, dove collocarla questa esperienza, che destinazione dare a questa, a questo, a questa esperienza creativa. E uh, l'idea di unire la musica con la scienza ci è sembrata la cosa più, più opportuna. E da lì è partito questo tentativo di, di sintesi, secondo me più che un tentativo eh, il risultato è stato veramente ottimo, perché poi ci siamo esibiti davanti a un sacco di teatri pieni, di persone molto trasportate e molto emozionate. E abbiamo realizzato un album e un relativo spettacolo sull'astrofisica, che è quello di cui parlavi, successivamente eh, sulla botanica con Stefano Mancuso e sulla genetica con Telmo Pievani. E con gli scienziati provocatoriamente venivano messi al posto del frontman. Cioè, I nostri Freddy Mercury erano eh, dei nerd come, eh, esatto, come, esatto. <ride> come il grande Fabio Peri, eh, astrofisico, e eh, il semplice dato scientifico, l'altra sfida era che proprio la, eh, il dato scientifico avesse una valenza poetica eh, pari, se non superiore, a quella del testo di una canzone o delle parole di un, di un, della musica rap, eh, proprio in sé. Poi chiaramente durante lo spettacolo questo dato scientifico veniva veicolato nelle sue forme più quotidiane, per esempio. Uh, in tutto quello stupore che tu provi quando cominci a fare delle, delle proporzioni, eh, arricchito con tutta una, una texture visiva. Il senso profondo di tutto questo è stato quello di cercare di far passare il dato scientifico attraverso il canale emotivo della musica, ma anche forse dare una fruizione, eh, presentare una fruizione diversa, proporre una fruizione diversa per la musica stessa, in un momento nel quale ci si interroga anche molto, attraverso, anche a causa degli stravolgimenti tecnologici, sul significato del, del fruire della musica in un certo modo. Ecco che lì la musica diventava il vettore di qualcos'altro, eh, diventava un'esperienza attraverso il concerto, ed era un'esperienza specifica, unica, qualcosa che, non, che non, in quei termini non era mai stato, mai stato fatto. È anche molto sinestesico questo, quindi devo dire che si avvicina molto all'esperienza che tutti i giorni noi cerchiamo di fare mixando poi la tecnologia, quella che è un'emozione, quindi è un, è un po' quello che dicevi, il mix di, di sensazioni e di culture diverse che genera poi delle cose fantastiche. Qui arriva la domanda profetica. <ride> Max, cosa succede nei prossimi dieci anni? Nella vita, nella società, un po' in tutto. Come lo vedi il futuro? Mi è rotolata via la sfera di cristallo. <ride> Era qua però, cioè, eravamo qua. <ride> Ma, allora, partiamo da, da alcuni dati. Nei prossimi dieci anni io vedo la nascita dell'Europa. Perché si va in quella direzione ed è un'esigenza, soprattutto, il fattore fondamentale è che è un'esigenza percepita più dai, dalle persone più giovani, soprattutto in un contesto come quello italiano. Possiamo anche dire che forse l'Italia non è proprio un paese per giovani. No, diciamo... L'Europa lo è molto di più, tant'è no. che, che molti ragazzi, quando abbiamo fatto il tour europeo, li abbiamo proprio incontrati e visti e hanno un'idea dell'Europa molto diversa da quella di cui si discute... Uh, un po' trivialmente a volte qui, qui da noi um, poi credo che in questo momento noi rispetto alla tecnologia visto che, che tanto di tecnologia stiamo parlando stiamo vivendo una fase di, di transizione anche qui legata al fatto che uh, i cosiddetti nativi digitali in questo momento, sempre in un contesto come quello italiano non sono persone ammesse ancora nei luoghi dove si prendono le decisioni questa cosa io spero succederà quanto prima ma sicuramente almeno insomma, nei prossimi dieci anni alla fine di questi dieci anni dovrà succedere certo. e quindi credo che dal punto di vista proprio del rapporto culturale con con questo scenario tecnologico che oggi ancora non ci fa capire quali siano i benefici e quali siano invece le cose che abbiamo abbandonato eh, proprio perché ci sono ancora due culture che si stanno un po' compenetrando Uh, credo che uh, avrà delle, delle risposte molto più nette in termini di benefici, probabilmente nel momento in cui la generazione che è nata, uh, tra l'altro che è nata anche in un momento di, di crisi, quindi sviluppando necessariamente anche degli anticorpi molto robusti rispetto alla crisi, uh, quindi sarà capace di dare delle risposte probabilmente sarà capace anche di armonizzare tutto questo che, tutte quelle che sono le nuove opportunità tecnologiche con uh, le nostre radici culturali. Max? Grazie mille, è stata veramente una bellissima chiacchierata, un bellissimo regalo che hai fatto a Sinestesia per festeggiare insieme questi primi dieci anni della nostra storia. Questo sarà il primo appuntamento di dieci che abbiamo in mente, magari saranno anche di più, adesso vedremo, <ride> per festeggiare appunto i nostri dieci anni, quindi davvero grazie. Vi diamo appuntamento alle prossime tappe di questo viaggio che riguarderanno altre parole chiave.